Ciao, benvenuto in questo nuovo video, oggi andiamo alla lezione numero 3 della dispensa slap. Cos'è dispensa slap? Una dispensina di 10 lezioni, ognuna delle quali suddivide a un groove che viene suddiviso in cinque parti diverse, quindi stessi accordi ma cinque parti in cui andiamo ad impostare, comunque nel corso delle dieci lezioni, un bel suono di pollice o almeno ci proviamo. Eh, più informazioni le puoi avere sul mio sito carlochirio.com vai a cercare i books dispensers Slap, ti troverai questa pagina dove se vuoi puoi scaricarti gratuitamente al fondo della pagina eh, la dispensa Slap, quindi il, questo pdf poi eh, però il consiglio è quello di andarlo a utilizzare poi con le basi che, ehm, ehm, che trovi qua in vendita con una donazione minima di 3 euro eh, anche con paypal ti porti a casa 400 megabyte di mp3 eh, a diverse velocità con basso senza basso con il basso che fa l'incipit mi suona al primo giro il secondo terzo quarto li suoni tu e poi torna basso sul secondo e così via quindi basso che compare e, e poi scompare per poterti far studiare quindi verrai guidato un pochettino coccolato per andare e trovare appunto la voglia di studiare la passione di, di divertirsi con il basso elettrico eh, quindi lo trovi qua sopra quello che ti troverai è appunto 10 eh, cartelle con tutti gli audio vedi la velocità da 70 a 140 perché comunque gli esercizi come dicevo già nelle altre lezioni è importante farli per il pollice sia lenti però a volte lenti si tende più a fare degli errori perché la mano è più pesante mentre invece ogni tanto prova a farli proprio veloce butta giù veloce e butta la mano perché nello slap il movimento deve essere meccanizzato e deve essere molto naturale deve essere appunto come, come una frusta un, un rimbalzo e quindi solo a velocità più alte eh, il movimento è già giusto senza pensarci mentre invece sul lento uno inizia a inserire delle cose nel cervello e, ed è un pochettino più difficile però ti saranno utili tutti eh, in questa terza lezione andiamo a parlare eh, sulla corda andiamo a lavorare sulla corda di la, quindi è più difficile rispetto alla scorsa la seconda dove eravamo su mi perché perché la corda di la sopra c'è la corda di mi che se noi non troviamo un modo di stopparla in qualche modo quando suoniamo rischia di fare questi U sotto senti che sotto c'è un suono che va a rovinare il mio colpo di slap, perché poi si mangia le frequenze eh, quindi cosa faccio io vado ad appoggiare una parte del palmo questa parte del palmo sulla corda di Mi. mi serve proprio anche d'appoggio per poi scendere e colpire sempre nello stesso punto vedi questa qua non può suonare perché ho questa parte qua appoggiata sopra e faccio questo movimento quindi si parte si suonano non più corda vuoto ma note reali sulla tastiera quindi abbiamo soltanto do e re ok nel primo eh, andiamo a fare tutti gli ottavi tra l'altro io molto spesso quali farò Uh, e anche negli audio li senti lunghe Okay, come sono scritte, eh, però come diceva Slavresky nel suo ottimo metodo The bus Program, è utile eh, suonarle sia lunghe per appunto trovare il suono ma poi volendo si possono anche eh, studiare staccate, certo sono un po' più difficili perché qua è la mano sinistra che interviene senti la differenza tra e qua vado a staccarle sempre con la mano sinistra la destra deve sempre colpire come un fabbro bam bam bam bam bam. Eh, anche le ghost note che ci troviamo nel 2, 3, 4 e 5 sono sempre eh, fatte con la mano sinistra la destra deve colpire come se fosse una nota reale Va bene? cerca di avere questa quest attenzione con la mano sinistra poi cerca di metterne almeno due dita appoggiate quindi alla corda in maniera che esca una ghost note che non sia un armonico se metto solo un dito appoggiato poco eh, rischia di uscire un armonico se schiaccio troppo pesante rischia di uscire la nota quindi deve essere una via di mezzo appunto devi lavorare per cercarla eh, nell'esercizio qua Uh, andiamo a fare quindi proviamo, proviamo a farlo vediamo che comunque è abbastanza semplice partiamo con tutte note reali tutti ottavi poi tre, tre note suonate una ghost poi due suonate due ghost una suonata tre ghost e poi la combo finale reale ghost ghost reale reale ghost ghost reale ok questa è un po' più difficilina andiamo a prendere ad esempio l'incipit la prendiamo a 100 bpm con l'incipit, quindi, il primo giro viene suonato e poi gli altri li suoniamo, li suoniamo noi, i restanti tre perché, come spiegato all'inizio del metodo, eh, ogni riga viene fatta quattro volte. Il primo giro quindi lo fa lui, nel secondo entro io. nota reale una ghost. la ghost la combo Finisce questa era la base a 100 con l'incipit quindi con il primo giro suonato e gli altri che vai che vai poi a mettere che vai poi a mettere tu. Um... Cosa dire ancora? Più o meno il metodo è questo, tu parti quindi eh, usando le basi a diverse velocità, prova a tirarlo, a tirarlo su, se hai qualche dubbio magari scrivimi anche qua sotto se vuoi sentire eh, o qualche suggerimento o anche mandarmi qualche video dove magari mi fai vedere se hai problemi. Com come lo fai sarò comunque lieto di, di risponderti quindi ricordo per chi volesse acquistare anche le basi con una donazione minima di 3 euro eh, puoi andare sul, sul mio sito e eh, appunto da qua lo voglio avrai 400 mega di mp3 con, con tutte, le, con tutte le, le basi che hai sentito adesso noi allora ci vediamo al prossimo video ti ringrazio e e ciao, a presto, alla prossima!